Oh yeah Guardate come Buttare questo combo ma non ci riesco È una rottura giusto? È una rottura Quindi, Salve a tutti bentornati in questo nuovo video Sono Tony TonyGamer17 Ragazzi ho voluto fare un piccolo esperimento Visto che eh, in passato ho giocato a Fortnite Quindi volevo capire come mh, hanno fatto a fare questi personaggi su Unreal Engine? Quindi ho smanettato un po'. E come potete vedere, io se schiaccio W, lui non cammina. Non cammina. Ok? Non cammina. Quindi, che cosa ho fatto? Uh, sono uscito da questo. Uh, vabbè, dal gioco così. Ho cliccato sul personaggio. E come potete vedere qui c'è la gravità, uh, l'accelerazione della corsa, della camminata Quindi in questo caso si è adesso da 3,31 e poi eccetera uh, Se aumento un altro po' mettiamo, non so, 30 Ok Oh yeah Guardate qua Ok, esatto e adesso voglio aggiungere uh, un, un cubo. Facciamo così, dai, un cubo. Uh, ok. Allora, dov'è che si faceva? Geometria, un cubo. Eccolo qua. Perfetto. Ecco qua. Ok. <ride> ci vorrà un bel po', eh. Quindi adesso voglio saltare questo cubo, ma non ci riesco. È una rottura, giusto? È una rottura, quindi se adesso faccio così faccio qua ok la gravità mettiamo adesso volo ok no non salta non salta la gravità è troppo bella pesante quindi ho sbagliato devo scendere e vai Uh, uh, che No, no, no, no, no. Potevano mettere il salto così su Fortnite? No? No? Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, mi piace, mi piace. Salto pure, ok, salto pure. È perfetto È perfetto Ok, questi vabbè sono i movimenti del personaggio Quindi salto, vado qua e là, destra e sinistra, avanti Ok, puoi scendere? Scendi, no, ti prego, scendi Non scende più, ragazzi, non scende più. E eh no, eh, ci stiamo allontanando, eh. Ok. <ride> Quindi meno 4. Perché fa così? No quindi se io No quindi se io faccio così uh, Zero Dovrebbe volare E niente vola Vola Ok Ok ci siamo ci siamo ci siamo Ci siamo Eh uh. Di questo dai Sto nello spazio Ok ci siamo Perfetto <ride> Sembra un ballerino <ride> E niente ragazzi Oggi abbiamo imparato un po' i movimenti era per mia curiosità per capire un po' e quindi se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale, lasciate like se video se ti è piaciuto e noi ci vediamo ad un prossimo video, quindi ciao!